Allora, benvenuti nel video delle scoperte del mese. In questo video vi mostrerò i tre prodotti che mi sono piaciuti di più per questo mese e che non avevo mai provato. Ed è, prima di tutto mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, di essere iscritto al mio canale e di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E ricordo anche di lasciarmi un commento se volete partecipare a estrazione di un premio. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video per scoprirlo. Ed ora iniziamo con le recensioni. Allora, il primo prodotto, sì, iniziamo benissimo, perché è la crema piedi con il 15% di burro di karité per pelli secche dello Sitane. E questo qui, ecco, io avevo la confezione da mh, 10 ml, ma ho guardato sul sito e l'ho segnato 30 ml 8 euro, 75 ml 14 euro, 150 ml 24 euro. Allora, 15% di carité, sì e una profumazione ah si sì, mi ricordo ha ah, dentro lavanda lavanda ed si sente tantissimo la lavanda è vero ed è però è una crema ricca è molto molto idratante basta poco prodotto da applicare con un massaggio un massaggio di due minuti neanche tanto e assorbe immediatamente lascia la pelle dei piedi davvero pelle dei piedi è un di lingua comunque davvero morbida morbida nutrita ehm, previene e rimuove le eventuali screpolature davvero fantastica soprattutto ed è per il periodo estivo quando i piedi sono più scoperti questo è, risolve la situazione davvero basta un'applicazione dopo la doccia proprio pochissimo al tempo di un leggero massaggio assorbe potete tranquillamente camminare senza scivolare o potete mettere le ciabatte o le pantoffole che non si appiccica cosa odiosa ma davvero wow cioè wow funziona davvero e questa mi è super super piaciuta ed è davvero valida prossimo prodotto vi mostro adesso un prodotto che per me è stata una scoperta davvero e parlo di questa crema per il corpo ho tenuto in un bottiglione della Leocrema, dice di essere crema fluida dolcente. idrata 24 ore ideale per pelle secca Ehm, Burro di karité e vaniglia con vitamina E, proteine della seta, irresistibile coccola per una pelle intensamente morbida e setosa, si assorbe rapidamente e non unge. Allora, ora vediamo se è vero. 400 ml, quindi è davvero un bottiglione, 1,75 euro, esatto. Allora, è questa qui. E Non ci sta neanche in inquadratura. Allora, prima di tutto... È una crema dalla texture abbastanza ricca, ma una volta applicata, poco prodotto per volta la applicate, la stendete, non lascia scia bianca, si stende che molto molto facilmente e assorbe quasi immediatamente. Cioè io faccio un braccio, poi faccio l'altro e questa è già assorbita, quindi davvero promette, eh, si assorbe rapidamente e non unge, vero, ok. Ehm, per pelle secca io direi più per pelle normale perché ha un potere idratante medio diciamo che è una buona crema ed è valida da applicare dopo la doccia quindi dopo la doccia quotidiana uno si applica questa crema si può vestire tranquillamente subito dopo ed è valida perché lascia la pelle idratata e allora la profumazione è vaniglia sì infatti buono di carità e vaniglia sa davvero di vaniglia, è una coccola calda, avvolgente perfetta per me per l'inverno effettivamente dice irresistibile coccola per una pelle intensamente ed morbida e setosa, ecco lo dice lei è una coccola per la pelle davvero perché è intanto dura un sacco, poi è è valida, leggevo adesso che è un Made in Italy, oltretutto sì, mi è piaciuta, l'inci non è neanche tra i più peggiori, certo non è il massimo però se non cercate un prodotto bio è uguale agli altri, l'inci è uguale alle altre creme però costa 1,75 euro ed è un bottiglione e oltretutto ha fatto anche altre profumazioni che io voglio assolutamente provare perché sono curiosa, questa sicuramente la ricompro poi andiamo avanti, ultimo prodotto per questo mese e ragazzi anche questa è stata una scoperta allora si tratta dello stick labbra secco e protettivo nutriente olivo della bottega verde allora eh, 100% è ingredienti di origine naturale e si sì, devo confermarlo ho guardato linci qui non c'è scritto linci ma, ma ho guardato sul sito e si sì, è, è quasi completamente verde e solamente c'è una qualche fragranza che può disturbare ma si sì, valido allora prezzo è un 5 ml costerebbe 9,99, euro ma in promozione è a 4,99 e si trova spesso anche a 2,99. Guardatelo quando è in promozione perché è valido. Ora, come sempre con gli stick labbra, io potrei stare qui 10 minuti a fare così. Quindi facciamo un momento ASMR. Bene. Ora cosa dirvi? Intanto sì, ok, mi ricordavo da dirvelo. È un prodotto eh, da usare in inverno perché è molto molto cremoso e quindi in estate col caldo si scioglierebbe. Però eh, dice di essere adatto eh, stick labbra secche, protettivo e nutriente, davvero. In inverno è fantastico perché l'ho applicato sulle labbra, è cremoso, basta una passata, non le lascia lucide ma subito le nutre. Cioè, se per caso sono un po' screpolati con il freddo un velo le sentite subito belle morbide che non tirano più belle idratate e soprattutto una volta che eh, svanisce non dovete andare a riapplicare perché l'effetto eh, persiste quindi davvero funziona mi è piaciuto davvero tanto sì per l'inverno fantastico eh, ottimo occhio tagliare in borsetta durante il giornato applicarlo se siete fuori fantastico cosa importante per me e anche se la versione all'olivo non sa assolutamente di oliva perché io quella profumazione che io odio. È vero che non persiste la profumazione sulle labbra, ma odio. Ma questo non lo sa, è classico, non ha una, non ha una profumazione, se no per uno stick, quelli, quelli medicali. Sì, è classico, tranquillamente. Quindi, fantastico per l'inverno, questo da tenere in super super considerazione. Adesso sono curiosa di sapere se avete provato questi prodotti e quale vi è piaciuto di più, quale vi incuriosisce e spero di essere stata utile come sempre. E se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e noi ci vediamo al prossimo video aggiornamento. Alla prossima! Ciao. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!